Da qualche giorno esattamente da lunedì scorso, dal, parliamo di cose serie, dal 17 aprile è possibile presentare domanda per ottenere il bonus trasporti. Chi potrà richiederlo? Quali sono i requisiti previsti? Ce lo facciamo spiegare da Rosi Delia informazionefiscale.it. Buongiorno Rosi. Buongiorno a te Vicky, buongiorno a chi è in ascolto, sì, arriva una buona notizia. Bene, partiamo dai, allora dal... raccontaci, raccontaci in cosa consiste questo bonus e cosa cambia anche rispetto a quello precedente. Sì, ehm, partiamo dal... Dalla notizia del via alle domande perché eh, diciamo, sì. dopo qualche mesetto di ritardo eh, vale sempre la pena fare qualche passo indietro e certo. è, arrivato, eh, è stata aggiornata la piattaforma per, per presentare domanda. Partiamo da eh, chi può richiedere il bonus eh, trasporti 2023. Eh, è un'agevolazione, un contributo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici eh, destinato mm -hmm. alle persone fisiche con un reddito fino a 20.000 euro nel 2022 la novità rispetto allo scorso anno è ehm... Una restrizione della, della platea dal momento che eh, il beneficio l'anno scorso era destinato a chi nel 2021 aveva raggiunto un reddito di 35 mila euro, quindi una platea chiudono un ampia. po' i rubinetti. Chiudono un po' i rubinetti? Esatto, esattamente, mm. resta comunque anche eh, quest'anno ampia la, la platea perché parliamo di persone fisiche, quindi di sì. cittadini e cittadine di vario tipo, cioè lavoratori e lavoratrici, ma anche pensionati e pensionate, anche studenti e studenti. Eh, non per forza maggiorenni, quindi questo beneficio può essere divieto anche da, eh, da minorenni, da parte dei genitori per, per figli o figlie eh, minorenni. Una precisazione importante sui requisiti e su, eh, sulla platea di beneficiari e beneficiarie, parliamo di reddito, quindi non di idee. Non Esatto, l'ISEE eh, esatto. invece è una eh, fotografa la situazione economica del nucleo familiare, familiare. quindi è un mm. parametro diverso, questo è molto importante sottolinearlo. Il 17 aprile, quindi chi ha i requisiti, può richiedere questo contributo di 60 euro per l'acquisto in particolare di abbonamenti annuali, mensili o relativi a più mensilità per il trasporto mm -hmm. pubblico, locale, regionale e interregionale, ma anche per, in generale per il trasporto ferroviario. Ovviamente sono sì. esclusi i servizi eh, come salottino, business, eh, diciamo quelli che... Beh, certo. eh, sono un po' più di lusso, eh, questo Quello il biglietto, se lo pagano? Eh beh, eh beh, eh. Eh, anche perché il contributo è di 60 euro ora, non sono, diciamo, operatissima <ride> sui costi del Salottino, ma eh, insomma esatto. poco ci facciamo. E mm. quindi a prezzo pieno resta quello lì. E, dal 17 aprile quindi è possibile fare domanda e la, eh, la modalità è eh, mh, come quella dell'anno scorso, cioè il, bisogna collegarsi alla eh, piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it che è stata appunto aggiornata eh, alle, alle regole di, di quest'anno del decreto carburanti. Eh, C'è tempo fino alla scadenza del 31 dicembre 2023 o comunque fino mm -hmm. all'esaurimento fondi? In campo ci sono sono 100 milioni di, eh, di euro. Eh, nella prima giornata di operatività, quindi lunedì scorso, ehm, sì. il Ministero del Lavoro ha eh, conteggiato già oltre 150 mila eh, richieste, quindi insomma, il bonus è partito subito eh, con, una, eh, con una grande richiesta da parte dei cittadini e delle cittadine. Ma chi prima arriva ripaglio? meglio all'oggi? Meglio alloggia, nel senso che se finisce il fondo tutti gli altri faranno a meno, faranno senza? Beh sì, diciamo che eh, stando mm. un po' al, diciamo, ai, ai conti dello scorso anno, eh, sì. in questi primi mesi eh, c'è sicuramente margine di accedere al, al contributo. Però mm. mh, sì, è una domanda... sbrigatevi, <ride> sbrigatevi. <sempre> valida, <ride> sì. datevi una mossa. Sì. Ecco. È meglio chiederlo subito. Invece e, volevo chiederti mm. una cosa, Rosy, ma anche in questo caso sì. la domanda si presenta con modalità online oppure ci sono alternative perché sai io penso sempre a quelle persone che non hanno accesso a internet o che non hanno dimestichezza col mezzo eh, certo, questa è un'ottima domanda. E attualmente la domanda eh, si, si presenta online e uh -huh. eh, tramite la piattaforma eh, del, del Ministero, eh, quindi bonustrasporti.lavoro.gov.it, che è accessibile eh, con eh, le credenziali che aprono un po' le porte a tutti i portali eh, Insomma, istituzionali, quindi eh, la carta di identità elettronica e SPID. Quindi sì. chi non ha dimestichezza col mezzo dovrà uh, farsi aiutare, mi viene aiutare. Da dare, uh, solo questo consiglio. <ride> ecco. certo, la, certo. Di, dobbiamo dire che la procedura però è molto semplice, la procedura che si segue all'interno della, della piattaforma. Eh, è eh, guidata una volta effettuato l'accesso, oh, cliccando su richiedi bonus, poi è necessario confer confermare di essere in possesso dei requisiti richiesti eh, indicare l'imposto richiesto e il gestore di servizio pubblico ehm, di riferimento ad esempio eh, su Roma eh, il, il gestore e l'ATAC per, per fare un esempio sì. pratico eh, su Milano ATM correggimi se sbaglio certo Certo, certo, giusto, giusto. Ok, indicando <ride> quindi ehm, questo, questo gestore poi, e tutti gli altri dati si può eh, inviare la, la domanda riempiendo tutti li, eh, diciamo il, il form ehm, ri, mh, proposto dalla piattaforma. Eh, in caso di esito positivo, poi sarà possibile scaricare direttamente il voucher dalla piattaforma e utilizzando poi utilizzandolo poi effettivamente. Eh, nell'acquisto. Eh, C'è tempo fino alla mh, fine del mese di emissione per utilizzare questo, questo voucher. Come dicevo prima, il bonus trasporti 2023, come è accaduto anche per, per lo scorso anno, può essere richiesto anche eh, dai genitori per figli o figlie eh, minorenni. Eh, quindi accedendo in piattaforma e mh, presentando richiesta. Uh, diciamo, per conto uh, della, del ragazzo o della, della ragazza quindi anche studenti e studentette possono avere accesso che fanno o insomma, utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere la scuola e l'università esatto Bene. allora ricapitolando il contributo consiste in 60 euro che potranno servire per acquistare abbonamenti annuali mensili o eh, stagionali periodici per accedere ai servizi sì. di trasporto pubblico locale regionale, interregionale o anche trasporto ferroviario nazionale in particolare si ha diritto all'agevolazione in presenza di un reddito personale non ISEE personale, fino a 20.000 euro domande online magari rivolgendosi a un CAF, a un patronato si, chissà, si può ricevere una mano, no? un aiuto in questo, in questo senso. Eh, sbrigatevi. La speciale sì, se... è, è ecco, quella diciamo, che bisogna in autonomia. Poi esatto. Insomma... esatto. Eh, sbrigatevi. Dicevo che qua se i fondi finiscono dovrete fare senza. Ed è un peccato. Grazie a informazionefiscale.it grazie a Rosi Delia.